Allora, il settore agroalimentare è il primo settore in Europa, il secondo in Italia e la cosa più interessante è che tutti pensano che sia un settore agroalimentare un settore maturo, invece è un settore dinamico, pieno di innovazione anche nelle piccole e medie imprese. La sostenibilità è uno dei temi dell'innovazione, ma tantissimi altri sono i temi dell'innovazione agroalimentare, ad esempio la nutraceutica, ad esempio la genetica, ad esempio il packaging, di servizi al consumatore, di formazione e tutte le cose che riguardano anche gli ingredienti del prodotto. Quindi l'alimentare diventerà sempre nuovo mantenendo la tradizione.